Cari sindaci, qualche informazione sul nostro futuro climatico. A seconda della quantità di gas a effetto serra che immetteremo in atmosfera nei prossimi decenni, noi potremo avere una sorta di grande biforcazione del grafico delle temperature. Se riusciremo a fare qualcosa per diminuire le emissioni di CO2, allora la temperatura, da come è oggi, ed è già circa un grado in più rispetto al periodo preindustriale, continuerà probabilmente a salire di un grado e mezzo, due, e poi si stabilizzerà. Verso la fine di questo secolo consegneremo ai nostri figli e nipoti un pianeta un po' più caldo, certamente con molti problemi da risolvere, ma ancora tollerabile. Viceversa, se non facciamo nulla e si percorre il cosiddetto scenario business as usual, cioè si continua allegramente a crescere, utilizzando tutte le nostre risorse terrestri, bruciando tutto il petrolio e tutto il carbone che abbiamo e il gas per ottenere energia senza darci un limite, un, senza pilotare noi questo processo, allora il rischio è di avere un aumento di temperature superiore ai 6 gradi per la fine, entro la fine di questo secolo, ma che poi proseguirà anche per i secoli successivi fino a un aumento dell'ordine dei 10-12 gradi. Voi potreste dire, ma che ce ne importa? È un problema delle generazioni future. Ci sentiamo noi il peso di questa responsabilità di aver alterato completamente le condizioni ecologiche per la specie umana? Io direi che forse è una responsabilità che non abbiamo nemmeno il diritto oggi di assumerci perché forse sarebbe opportuno consegnare al futuro un pianeta molto simile a quello che abbiamo trovato. Ho visto, ho visto anche cosa direttamente, sono stato in Finlandia, sono stato in Svezia, sono stato in Norvegia, in Norvegia ho visto come si programmano le città, come si cambiano i modi di, di, di concepire il traffico, il riscaldamento, il risparmio energetico. a serra come vedete in per magari anche maggiore effetto medani serra medani. ma... Oltrepassando il limite ci sono dei rischi concreti. Il problema è che fino ad oggi non è mai stato superato il limite di 300. Di sicurezza io nato temperatura. Se invece si reintroducono i parametri di emissione umana... Il petrolio ha avuto il suo apice nel 2005 e in futuro è poi si è consumato molto più... perlomeno con una difficoltà di, ehm, di difesa nei confronti di alcune malattie. So when we discuss economy and ecology, and for me, the economy and ecology have been always two sides of the same coin, because the two concepts, they fit very well together. Economy and ecology is about taking good care of resources. We decided in Veku, some 20 years ago, to agree on all activities uh, which concern, which is about um, environment. We disagree on many other issues, uh, such as, um, privatization, uh, tax, etc. But we came to a conclusion uh, to be successful some 20 years ago that all political parties have been cooperating uh, very good uh, in all environmental uh, areas. That's part of the success story behind uh, the Green City election. that uh, the local growth in Vecro has been higher than average. What we show here is that if you go for renewable uh, energy you also encourage the local business life uh, in many ways. And if you go for local renewable energy you also find incentives for uh, the local business life. So this picture is really maybe the most important picture because it shows that in all countries, in all cities You have, the, you have an opportunity to work with local renewables. Lakeshore has decided to be fossil fuel free and they decided this in 1996. We saw we have a lot of forest, we have a lot of forest industry, um, residues, waste material from these. We could use that to incinerate in our energy company via Lakeshore Energy. So this was really a success story also. To, instead of having oil, for heating and electricity, we use today bioenergy for heating and electricity. Uh, the building right here on my, uh, right in front of me is the uh, local um, uh, uh, shopping mall. And that was the last uh, building that we connected to the DC cooling network. So the pipes are ending right here now. And then uh, we're gonna continue down the street, Norgatan up there, and connect the city hall which is uh, all the way down there. from a very bad lake that uh, you couldn't really use in the city planning. You can today take a swim, you can fish in this lake, in the city centre. So it's fantastic, it's a fantastic uh, change and improvement. So not many people think about this as an environmental improvement, but it is. It's good for the environment, but it's also good for the social aspect, for us living here and you visiting Veksja it makes it more attractive and that's also good for the economic situation. And the work is still going on and it goes on year by year and taking steps by steps. Uh, we are standing here now at the hospital. Uh, the hospital was the first uh, district cooling customer in Växjö. And uh, uh, you can actually see the inside the building here you see two big heat exchangers that we used to Uh, uh, exchange the heat between or the cooled, cold water between the district cooling network and the internal network in the hospital. The biggest steps are taken, but the, the target to be fossil fuel free in total is to 2030. Today we are going to see two projects where we have tried to use uh, timber construction in high store building in an urban way because here we try to go down to the energy use of passive standard. So here we, have, we are down to 40 kilowatt hours each square meters per year of energy use in these buildings. Why are we using timber? We are going down with the energy, uh, CO2 emission. So we stock the CO2 into the building. But here we have 130... 34 cohom flats, condoms, flats which you buy. It is more or less the same construction, but here you can see that we also are using panel wood panel in the facade from the bottom up to the eighth floor. The price, if, if you have the material, wood, timber, or concrete on the ground, it is more or less the same price of the material but when you are dealing with wood you are cutting the construction time and when you are cutting the construction time you're cutting the price and the costs. There is another uh, uh, big steps to be taken mainly within the transport sector the heat is, is uh, almost uh, there and electricity is halfway and, and transport has a long way to go. E ho visto le statistiche che il numero di carri, il 12% delle carri sono ambientale, le carri, se chiamate, hanno l'emissione di 120 grammi uh, di uh, carbon dioxide. Mi porto a casa degli stimoli e delle sollecitazioni. Qua eh, sono abituati a, a fare le cose, prima di insieme molta coesione in gruppo, c'è cioè meno spirito individualistico rispetto a quello dell'Italia. I progetti si, si realizzano quando c'è accordo e qui, eh, a Vexio, l'opposizione e la maggioranza hanno trovato, mi pare dieci anni fa, un accordo che hanno firmato. Abbiamo visto il, il sindaco attuale conservatore stamattina fare delle affermazioni che in Italia un conservatore non farebbe mai eh, in tema di politiche sociali, di, politi di, di, di tematiche ambientali, del tutto uguali alla, alla, ieri al, al vicepresidente, mi pare che fosse, dell'azienda municipale che invece aveva un'esperienza politica di, di filone socialista, ma quindi con una comunità di intenti, di indirizzi, di obiettivi che eh, bipartisano assolutamente. Quello che invece mi ha colpito, che è stato realizzato qui a Vecchio, è, è il fatto di avere messo tutto in collegamento all'interno di un piano globale che ha coinvolto tutti gli aspetti legati a questo tema. E quindi eh, sicuramente questo serve a produrre dei risultati più puntuali, più efficaci rispetto a quello che è eh, invece la realtà che viviamo nei nostri ambiti. Vedere le cose già fatte è una cosa che ti fa anche capire che è possibile realizzarlo. Io ho sempre sentito parlare di teleriscaldamento. Qui ho cominciato a sentirla per la prima volta. Il concetto del teleraffreddamento. Ho visto anche il coinvolgimento delle, eh, delle aziende e anche delle, delle imprese che si sono proprio trasformate per sfruttare questo filone economico, a questo punto che si rivela l'esperienza di Vexen. Un elemento molto eh, importante è che bisogna agire. Cioè è bello studiare, dibattere, capire, però è fondamentale partire con i progetti rapidamente magari con progetti ridotti, ma messi in atto subito. Naturalmente tutto quello che abbiamo imparato non è, ho visto o discusso, non è esattamente trasferibile, trasferibile in Italia, perché le condizioni climatiche, le condizioni ambientali, le risorse sono diverse. Noi non abbiamo il legno che c'è da queste parti, però la modalità di... Di, di mettersi in sinergia col territorio, approfondendo la capacità di utilizzare le risorse in modo eh, ecosostenibile, in modo eh, rinnovabile, ecco questa è una lezione generale che secondo me è fra le più importanti che abbiamo potuto raccogliere le energie rinnovabili qui sono ben accettate anche dai cittadini e quindi se sono state messe delle tasse a favore proprio di questo è una cosa di cui sono orgogliosi. Probabilmente se noi riuscissimo a trasformare questo obiettivo che è un obiettivo umanitario quello di andare verso questo sviluppo ecocompatibile in un aspetto culturale forte rivolto a tutta la popolazione e, e quindi in un pensiero comune di tutti, questo permetterebbe di ehm, avere dei risultati migliori perché riceverebbe l'apporto da parte di tutti. Mi è dispiaciuto molto non poter portare l'esperienza della nostra Valsa Moggia in questo viaggio di studio, ma purtroppo il sisma che c'è stato nei giorni scorsi qui in Emilia ci ha impedito per ovvi motivi di poter partecipare. I sei comuni della Valsamoggia, utilizzando quello che è il progetto europeo Enescom, hanno aderito alla fine dell'anno scorso, nel 2011, al patto dei sindaci. Questo vuole essere l'inizio di un percorso che vuole creare delle politiche diciamo, di uh, sostenibilità ambientale complessiva sul nostro territorio. Ma perché il patto dei sindaci è così importante? Perché costringe le amministrazioni a darsi una programmazione serrata che eh, può produrre quello che è un piano nel, nel medio e lungo termine realmente sostenibile e realmente concreto. In questo senso la Regione, tra l'altro sollecitata anche da, da alcuni territori che autonomamente sono partiti, eh, ha fatto molto bene ad esempio a, a sponsorizzare, a creare dei bandi, dei fondi per far sì che le amministrazioni possano aderire al patto dei sindaci. La Regione Emilia-Romagna ha aderito all'accordo del programma europeo Enersite perché ritiene fondamentale una strategia legata all'Europa. Insieme ad altre cinque regioni d'Europa cerca di trovare le condizioni di una contaminazione culturale dei cittadini d'Europa per partire dai territori e sviluppare delle azioni coerenti e conseguenti. C'è bisogno. Nell'ambito dei progetti, lo abbiamo detto, bisogna lavorare per cercare di trovare cultura, eh, comunicazione dal basso, gruppi di acquisto, eh, eh, la cultura del finanziamento per interventi di risparmio energetico, sono meccanismi di partecipazione collettiva che dobbiamo eh, cercare di sviluppare. E come? Partire dai territori, col protagonismo dei sindaci, il patto dei sindaci è un impegno doppio quello sul territorio e quello per misurarsi in Europa, ci sono regole, regole puntuali per cercare di verificare quello che si fa e misurarne la resa e quindi credo che la Regione abbia deciso di stare insieme ai sindaci nel contesto europeo, proprio per stare in prima fila in questa scelta e in questa dinamica d'attacco. Noi abbiamo anche deciso di sostenere il patto dei sindaci, abbiamo inserito 400 mila euro per aprire ancora di più la comunità regionale verso la cultura europea e poi ovviamente risorse per i comuni perché dobbiamo continuare a risparmiare energia, dobbiamo continuare a produrre energia da fonti rinnovabili e dall'altro insieme alle imprese per stimolare le imprese ad azioni proattive per stare dentro la cultura della green economy in modo profondo, quindi l'obiettivo regionale è quello di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva e mantenere gli obiettivi più 20, meno 20, meno 20 che l'Europa ci ha dato e stare dentro al progetto di Europa proprio 2020 e Horizon 2020, e quindi ricerca, innovazione e cultura sono obiettivi che la Regione vuole portare avanti a partire dal capitale territoriale, dai territori, perché da lì parte la sfida per un cambiamento di modello che deve portare a un cambiamento culturale dell'economia e della società, della nostra regione. La regione vuole stare in questa sfida, vuole stare insieme ai sindaci, insieme alla comunità regionale per guardare al futuro. Sono andati fuori del tempo, sono tornati indietro per poter andare avanti. Questo è il discorso più o meno che vorrei fare, cioè conoscere, andare a profondo delle cose senza timore, senza pregiudizi e scoprire la verità del, di quello che ci aspetta.